Oggi vi porto sul canale la recensione di questo prodotto della Yewa, eh, un trasmettitore wireless. Eh, Cos'ha questo trasmettitore wireless di interessante? è un trasmettitore che ci permette di trasportare eh, video, foto, eh, immagini, eh, streaming tv, cioè qualsiasi cosa esca da eh, una presa HDMI verso un qualsiasi eh, monitor o verso un qualsiasi televisore o potremmo collegarlo anche ad un proiettore e sicuramente tanti di voi mi diranno ok eh, però ormai c'è l'airplay che ci permette con quasi tutte le televisioni più moderne e con i vari device quindi tablet pc e dicendo di trasmettere in streaming direttamente verso eh, il televisore questo è vero ma qua c'è un vantaggio in più che con lui non abbiamo bisogno di avere una rete quindi non abbiamo bisogno di un modem o di un router cioè lui è indipendente da tutto ed è questa la cosa interessante eh, però prima di parlare nel dettaglio di lui facciamo un veloce unboxing per vedere cosa c'è nella confezione e poi ve lo spiego nel dettaglio cosa è in grado di fare, quali sono le sue caratteristiche e poi lo proviamo insieme quindi nella confezione che vi arriva molto semplice perché è davvero molto molto semplice troviamo questo cartoncino eh, molto basico manuale di istruzioni eh, con anche la lingua italiana anche se c'è davvero poco a livello di istruzioni perché quello che dobbiamo fare è davvero è tutto eh, già preimpostato e tutto pronto all'uso. Abbiamo questo che è il trasmettitore che vedete ha una presa HDMI che è la parte che va collegata al PC o a qualsiasi dispositivo che eh, debba trasmettere, quindi può essere anche un decoder, immaginiamoci un decoder di Sky Immaginiamoci anche una videocamera che debba trasmettere una playstation cioè eh, qualsiasi dispositivo abbia un'uscita hdmi con questo possiamo eh, trasmettere tutto quello che quel dispositivo sta eh, inviando quindi trasmettitore abbiamo l'alimentatore per alimentare non lui anche se lui in certi casi ha bisogno di alimentazione ma di quello ne parliamo tra poco abbiamo questo alimentatore che va ad alimentare il ricevitore che è questo sul ricevitore abbiamo il tasto d'accensione on off eh, qua dove vanno montate le due antenne che tra poco andremo a montare eh, qua abbiamo la presa delle cuffie, una presa Type-C che è quella per essere alimentato, eh, una presa HDMI che è quella che poi da qua va al televisore o a un monitor, qualsiasi cosa debba riprodurre le immagini e qua abbiamo anche una presa VGA quindi per collegare eh, qualsiasi cosa eh, con questo tipo di connessione anche tipo un proiettore o un monitor con presa VGA. Quindi qualsiasi cosa abbia una VGA anche questa è diciamo compatibile poi abbiamo le antenne che si montano veramente in maniera super facile anzi vado a togliere la gomma così faccio prima a togliere il tutto quindi basta andarle ad avvitare e farle ruotare verso l'alto e un'antenna è già montata prendo l'altra vado ad avvitare ed ecco qua che è montata anche l'antenna poi qua abbiamo i cavi, abbiamo un cavo USB eh, Type-C, che è quello che va collegato all'alimentatore per andare a alimentare il ricevitore, poi abbiamo un cavo HDMI, HDMI per collegare il ricevitore, eh, però è un cavo corto, eh, altrimenti potete usare quelli che già avete, e qua abbiamo un altro cavo USB eh, e Type-C. Perché un altro cavo come questo? Perché in certe situazioni il trasmettitore, cioè lui va alimentato, vedete che qua è una presa Type-C, se lo collego al PC eh, non c'è bisogno in teoria di nessuna alimentazione perché il, il computer già lo va a alimentare, tipo io se lo collego al mio MacBook eh, lui è già alimentato da questa, è già abbastanza, ma se dovessimo collegarlo ad un dispositivo che non lo alimenta, quindi magari un decoder eh, o magari un altro dispositivo, una playstation che non so se lo vada ad alimentare, comunque lui ci avvisa quando non è alimentato perché quando lo facciamo comunicare con lui abbiamo questo led che anziché diventare fisso quando i due dispositivi comunicano lui continua a lampeggiare e questo indica che ha bisogno di alimentazione quindi basterà collegare questo cavetto a qualsiasi presa usb del televisore piuttosto che della playstation piuttosto anche del decoder se ha una presa usb che è abbastanza per andare ad alimentare il trasmettitore quindi questo è tutto quello che abbiamo nella confezione via la confezione e eh, adesso andiamo ad analizzare da vicino le loro caratteristiche allora il ricevitore che è questo vedete molto piccolo guardate sulla mia mano eh, è in grado di ricevere eh, fino a 50 metri di distanza nel senso che questi due dispositivi possono arrivare a stare fino a 50 metri di distanza eh, ovviamente senza muri in mezzo questo quando magari eh, in un palazzetto se si deve trasmettere qualcosa o magari in certe sale di meeting eh, dove c'è molta distanza magari da chi sta usando il pc rispetto a dove è il ricevitore dove c'è magari il maxi schermo dove vengono presentate magari delle slide perché comunque una cosa interessantissima di questo dispositivo è la possibilità di utilizzare otto trasmettitori con un solo ricevitore cosa vuol dire che supponiamo una riunione di lavoro eh, dove tutti sono lì con il loro eh, portatile e tutti hanno qualcosa da far vedere inerente a quello che è quella riunione eh, tutti avranno uno di questi Collegati al loro eh, computer, mentre questo ovviamente sarà uno solo eh, posizionato dove c'è il maxi schermo, dove c'è la TV, dove c'è il monitor, quello che sarà. Eh, e a quel punto allora tutti potranno, a turno, andranno a cliccare il grosso tasto qua sopra. Sentite click, clack clic, eh, i due dispositivi andranno a comunicare, e a quel punto l'utente trasmetterà appunto eh, il suo slide o quello che è. Poi, quando quell'utente ha finito, schiaccia il suo pulsante, interrompe la comunicazione, un altro. Uh, utente che è nella sala andrà a cliccare il suo tasto e sarà lui a trasmettere e eh, spiegare quello che ha creato e che deve mostrare agli altri. Quindi, una cosa, secondo me, fighissima in queste situazioni. E un'altra cosa interessante è anche la tipologia di file che lui è in grado di trasportare. Perché arriva a trasportare anche file in 4K o meglio, video in 4K. Quindi abbiamo davvero una possibilità di utilizzo incredibile! Eh, soprattutto se lo vogliamo utilizzare magari anche in casa per eh, trasportare eh, dal PC eh, verso il televisore, Netflix piuttosto che qualsiasi altra cosa che vogliamo trasmettere verso il televisore, ma secondo me una cosa molto interessante di questo dispositivo è la possibilità di andare a eh, duplicare eh, magari il decoder di Sky? Come? Allora, se noi abbiamo questi dispositivi, eh, ovviamente se io vado ad attaccare questo decoder di Sky sarà solo da questo verso questo. Quindi eh, sì, utile però eh, secondo me diventa molto più utile se ci aggiungiamo una scatoletta tipo questa da pochi euro vi lascio comunque tutti i link in descrizione sia di lui che anche di questa scatolettina eh, che va a duplicare l'HDMI quindi andremo a collegare il decoder di Sky alla presa HDMI qua sotto poi qua sopra andremo a collegare lui mentre di qua andremo a collegare il cavo che va normalmente alla televisione dove abbiamo appunto il nostro decoder di sky e a questo punto eh, il segnale viene sdoppiato però questo sdoppiatore non sdoppia eh, singolarmente nel senso che non è che va o uno o l'altro è in grado di eh, dividere il segnale ovviamente ci sarà un po di perdita di qualità ma niente di eh, scandaloso eh, anzi si nota secondo me pochissimo, ma il risultato alla fine è molto molto utile, perché avremo la tv principale dove ci sarà il nostro decoder, quello che utilizziamo sempre che trasmette, ok? ma poi potremo avere lo stesso segnale, quindi la stessa trasmissione in un altro eh, televisore all'interno della nostra abitazione, perché comunque come vi ho detto lui 50 metri ovviamente senza muri, ma con i muri ovviamente va a perdere un po' di metri, però l'abitazione non è che sono eh, di 50 metri di distanza quindi anche se abbiamo 10 metri di distanza anche se c'è qualche muro eh, riesce a passare il segnale quindi potremmo riprodurre quello che abbiamo nel decoder di sky anche in un altro televisore magari in camera da letto piuttosto che nella camera dei ragazzi piuttosto che nella camera dei bambini cioè eh, questa possibilità secondo me non è da sottovalutare perché con una cifra abbastanza abbordabile eh, riusciamo a avere il segnale di sky da un'altra parte rispetto a dove abbiamo il decoder, questo è sicuramente un vantaggio da non sottovalutare di questo eh, trasmettitore e poi come vi ho detto il vantaggio principale ovviamente è che non passa attraverso nessun router quindi non è limitato dalla nostra rete, dalla, da, dalla capacità del router di trasportare la quantità di dati è totalmente indipendente e quindi anche utilizzandolo magari in un palazzetto dove bisogna trasmettere qualcosa dove eh, non c'è un router, dove non c'è un modem eh, lui eh, indipendente può farlo quindi è davvero sono tantissime, secondo me le possibilità di utilizzo di questo dispositivo al di fuori ovviamente di quello che è l'utilizzo principale magari eh, in casa lui è dotato di una doppia banda di trasmissione quindi ha sia la 2,4 GHz che la 5,8 quindi questo è eh, un altro vantaggio e anche per questo che è così performante eh, il suo prezzo eh, si aggira intorno ai 140 150 euro con il coupon sconto che amazon eh, mette in pagina quando lo andate ad acquistare quindi il prezzo più o meno è quello varia dai 140 fino ai 150 160 euro dipende dal momento dal coupon che applica amazon tutte queste cose comunque il prezzo più o meno è, è questo Comunque vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione se volete dargli un'occhiata e se siete interessati a un prodotto di questo tipo ma adesso senza perdere altro tempo direi che possiamo andare a provarlo e vedere come è facile e come eh, con un clic cioè questo click, loro entrano in comunicazione, cioè non bisogna fare assolutamente niente. Quindi andiamo a provarli. Colleghiamo il ricevitore alla televisione. Cavo HDMI e alimentazione Type C. In questo caso si è già acceso perché l'interruttore era già premuto. Prendiamo il trasmettitore. Andiamo a collegarlo al computer. perfetto collegato vado a cliccare il tasto qua per farlo connettere con il ricevitore ed ecco che è già arrivato eh, la duplicazione dello schermo a questo punto possiamo andare a trasmettere qualsiasi cosa abbiamo nel computer nel televisore adesso faccio partire velocemente qualcosa giusto per eh, vedere cosa succede vado a far cliccare questo video del bagno in cui ho recensito gli SwitchBot e vedete che non c'è praticamente neanche un ritardo o un, un lag, cioè è molto molto fluido. In questo caso parliamo di video in eh, Full HD. Mentre se facciamo riprodurre qualcosa in 4K eh, dipende anche molto da che 4K è, nel senso che se abbiamo un bitrate altissimo eh, sicuramente eh, un po' di fatica lo farà, ma parliamo di file fatti. Con, eh, droni magari che riescono ad avere un bitrate da 120 megabit per secondo se riproduciamo youtube questo problema ovviamente non c'è eh, e infatti adesso volevo farvi vedere anche a, a farvi vedere anche a riprodurre magari eh, youtube ecco qua vado a riprodurre un file in 4k e vedete che comunque c'è fluidità e non c'è eh, dei lag. A questo punto però volevo farvi vedere eh, quello che vi dicevo per quanto riguarda l'alimentare separatamente lui che in questo caso vedete ha il led eh, completamente fisso perché il dispositivo comunica in maniera perfetta eh, se avesse eh, continuato a lampeggiare anche dopo che due dispositivi cioè trasmettitore e ricevitore eh, si fossero connessi, questa presa Type-C sarebbe servita appunto per andare ad alimentare e il led sarebbe diventato eh, fisso in quel caso. Se io vado a collegare il trasmettitore alla switch, questo è un esempio, la switch è solo un esempio perché eh, ce l'ho già qua comoda, quindi vado a togliere l'HDMI e vado a mettere il trasmettitore, questo è quello che potrebbe succedere con un decoder per esempio, e vado a accendere la switch, Vado ad accendere la switch e vado a cliccare il tasto di connessione tra i due dispositivi. Vedete che il dispositivo lampeggia e l'immagine è andata via. Questo perché ha bisogno di alimentazione, la switch non lo alimenta. Vedete che va e viene eh, l'immagine perché non ce la fa con l'alimentazione. A questo punto basterà andare ad alimentarla, quindi collegare un cavetto eh, a una presa USB e andare ad alimentare il trasmettitore. Quindi vedete che se vado ad alimentare il led rimane fermo e l'immagine dal televisore non se ne va più. Eh, se io invece vado a staccare l'alimentazione, dopo poco l'immagine va via perché eh, la switch non riesce ad alimentare il eh, trasmettitore. Vedete? E il led lampeggia e poi magari l'immagine torna, se ne va e questo perché c'è un discorso di alimentazione e questo con quasi tutti i dispositivi che non siano un pc, un mac, comunque un computer eh, va fatto un discorso di questo tipo con un'alimentazione separata adesso invece volevo farvi vedere l'altro discorso di cui vi ho parlato prima la possibilità di andare a sdoppiare l'immagine qui di avere qua l'immagine principale quindi quella che magari del decoder di sky che potremmo avere qua e in un altro televisore, in un altro monitor della casa eh, avere l'immagine riprodotta simultaneamente a questa quindi avere la possibilità di vedere Sky in un'altra stanza senza fare praticamente niente, senza tirare nessun cavo quindi non avendo il decoder di Sky perché non utilizzo più Sky faremo la prova con eh, la Fire TV eh, di Amazon, ma il concetto rimane lo stesso, identico eh, quindi il risultato finale è lo stesso prendiamo la scatoletta sdoppiatrice HDMI, quella che eh, vi ho parlato prima, vi lascio il link qua sotto in descrizione andiamo a collegare la Fire Stick nell'ingresso HDMI della scatoletta, mentre da questa parte abbiamo come vi ho detto le due HDMI separate, in una andremo a mettere il trasmettitore della IEWA, mentre dall'altra parte andremo a collegare il cavo eh, HDMI del televisore. Una volta fatto questo vado ad alimentare la mia scatoletta con il cavo che poi trovate in dotazione all'interno di questa scatolettina e il trasmettitore della IEWA sempre collegato allo sdoppiatore però ricordatevi che va alimentato a questo punto lampeggia perché non sta comunicando con il ricevitore perché per fare comunicare con il ricevitore adesso faremo una prova quindi qua abbiamo eh, il menu della Firestick vado a scollegare il ricevitore IEWA e lo vado a collegare in un altro monitor in un'altra stanza quindi avremo la Fire Stick collegata direttamente con questo televisore mentre eh, tutto questo verrà sdoppiato wireless in un altro monitor quello che potrebbe succedere se dovessimo utilizzare un decoder Sky quindi andiamo a collegare questo di là Il monitor è pronto, vado a collegare l'alimentazione Type-C, lui è già acceso perché l'interruttore è già acceso, vado a collegare il cavo HDMI e adesso lui è connesso a questo eh, monitor. Vedete che è arrivato il menu del trasmettitore, però non stiamo trasmettendo Amazon Prime. Perché? Perché dobbiamo andare a cliccare il tasto che c'è sul trasmettitore. Quindi andiamo. Clicchiamo il tasto qua sopra e andiamo a vedere se tutto questo è arrivato nel monitor di là. Ed ecco qua che abbiamo Amazon Prime. Sara vai a far partire un film di là, Uno, il primo che trovi? Vedete che Sara ha fatto partire di là eh, il film e arriva anche di qua. E vedete che anche qua sono arrivate le immagini e l'audio che avevamo eh, nel televisore di là. Andiamo a vedere se di là c'è lo stesso eh, film. Ed ecco che qua abbiamo lo stesso film. Quindi qua collegato col cavo HDMI, mentre di là trasmesso simultaneamente eh, con iwa il trasmettitore wireless. Quindi tutto questo ambaradà ha permesso questa cosa. Quindi ragazzi, avete visto eh, come è eh, diciamo multiuso questo trasmettitore wireless. Eh, vedete che qua tutt'ora ho il menu di Amazon Prime eh, o meglio della Fire Stick che trasmettendo in wireless in questo eh, ricevitore mentre nel televisore principale sta trasmettendo col cavo quindi potete anche utilizzare eh, questa funzione anche con la tv spenta di là perché non è la tv che trasmette ma eh, è in questo caso la fire stick o un decoder che potrebbe essere quello molto interessante di sky eh, quindi avere la tv spenta di là e avere eh, la riproduzione di un film o di qualsiasi cosa eh, che state guardando da un decoder in un'altra stanza quindi tutto senza fili tutto in dolore secondo me è davvero fantastico poi come vi ho detto comunque inizio video le possibilità di utilizzo di questo sono davvero infinite e si può utilizzare in tantissime situazioni eh, anche non domestiche come vi ho detto l'ufficio tanta roba ma anche eh, per cose pubbliche cioè secondo me è fantastico quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato il trasmettitore della iewa il trasmettitore wireless che ci permette veramente di fare di tutto di più, dove vi ho fatto vedere che come trasportare e duplicare il segnale del decoder Sky in maniera semplice eh, e indolore senza fili, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler anche di